E chi sono questi tizi? Dei traditori, suppongo. Penso che Avery o Thomas Tew vogliono solo spaventarci. Per fortuna siamo cacciatori di tesori navigati. Come gli altri. Se ha resistito finora. Le ultime parole di Pax. Uh. Tranquillo, raggiungi ancora. Questi ponti non sembrano affatto a norma di legge. Per forza. Sono ponti pirata. <ride> Giusto. Oh no, ho ancora i sassolini nelle scarpe dalle ultime... Ok, ok, okay. Oh! Ah, oh! Ah. Ormai sono un campione! Quindi più ha costruito questo posto con Avery. Mi sfugge il senso. Oh, anche a me. Se Avery voleva nascondere il tesoro, perché ha coinvolto un altro pirata? Forse lo considerava un membro della sua ciurma? Magari gli ha inviato una croce di sapisma. Sì, e forse Tew ha tenuto per sé il tesoro Non dirlo neanche Eh, tra poco lo scopriremo no, no, no, no! Da qui non si torna indietro Almeno non siamo precipitati in una botola Tosto complesso. Puoi dirlo? Un altro interruttore. Attento. Sì, ora gli stringo. La Sembra una prova molto... complicata. Trovi? Sì. Ma questo tizio l'ha fallita. Facciamola meglio. C'è qualcosa alla base? Uh, un secchio. <ride> ok. E adesso? Ah! Oh. secchio pieno passamelo lo rimetto in quella specie di ruota Ma a cosa servono queste ruote Ok, penso di aver capito cosa succede. Ha a che fare con le tre croci? Sì, secondo me sono Gesù. Disma è il ladro pentito e Gesta è il cattivo ladrone. Suppongo che la croce bianca indichi Disma. E quella nera Gesta. Ci siamo. Ehi hey Sam, Disma si trovava a sinistra di Gesù. Dipende, guardandoli... Da avanti o da dietro? Da davanti. davanti. Allora sì, era a sinistra Ok, vediamo un po' Così va bene. Prova a tirare l'interruttore. In effetti. Nate, Nate. Sicuro di quello che fai? Beh, io ero... Sono sicuramente al posto giusto. Quindi è il secchio a essere fuori posizione. Beh, la luce è in alto. Ho il secchio in alto, lassù si è mosso qualcosa C'è una canalina che corre dal meccanismo alla porta Ok, quindi il secchio deve stare in alto? Non spostarlo Dovremmo esserci. Scopriamolo. Scopriamolo? Quindi tiri tu l'interruttore? C'era una prova. Cosa dovevamo dimostrare di saper fare esattamente? Riempire un secchio? Di conoscere Sandisma, una figura a cui Every e i suoi uomini erano molto legati. Una prova semplice, semplice. Ma forse non è l'unica. Ok, immagino che dovremo salire su quel ponte distrutto. Buona idea. Vediamo di salire. Fammi salire sulla scala. Come no? Ok, qui c'è qualcosa che ti piacerà. Usa questa per salire fino agli appigli sulla ponte won't it? take with me renderci la vita impossibile. Penso fosse più facile quando i ponti e i passaggi erano integri. <ride> Forse siamo arrivati con due secoli di ritardo. Vediamo cosa c'è qui dentro. L'aspetto si abbassa, attento alla... Ai. Sì, sto attento alla... Ai. Piantala. Di qua. Di qua forse? Vedo una luce qui. Ah, catacombe. Non c'è da stupirsi, siamo sotto una cattedrale. Niente di interessante ai dormitori? Nulla, a parte lapidi con iscrizioni forbite. Finite gli scavi alla sala capitolare? Sì, signora. Anche i siti a nord-ovest sono aperti. Che mi dici del perimetro sud? Non ancora. Spostare la gru prenderebbe un giorno. Nadine. Fatelo. Intanto vedete cosa recuperate senza. Invio subito un paio di uomini. Ottimo. Rafe, sei venuto a capo dei manoscritti. Avresti un minuto? Tieni mia giornata. Sì, signora. Hai sentito? Hanno trovato una nuova ala sotto la cattedrale. Oh, sì. L'hai vista? No, perché? Perché non è rimasto molto, dopo la loro opera di recupero. Sì, i miei tendono a esagerare Si muovono verità. come elefanti da guerra in una cristalleria. Ma hanno fatto più progressi in due giorni che noi in mesi. Progressi? Non posso analizzare macerie. Ok. Ok. Grazie. Dirò loro di avvertirti prima di adottare soluzioni drastiche. O puoi dirgli di stare a cuccia finché non avrò esaminato i pochi indizi inesplosi. No, non possiamo perdere altro tempo. Con tutto il rispetto, in questo ho un briciolo di esperienza in più rispetto a te. Abbiamo provato a modo tuo. Stronzate. È da quando sei qui che vuoi radere tutto al suolo? No! Fosse stato per me avremmo rubato quella croce prima che arrivasse all'asta. L'asta a cui non ho potuto portare i miei uomini per eventuali imprevisti. L'asta era il modo più prudente per Ma invece di seguire l'istinto, ti ho dato ascolto. E ora abbiamo concorrenza. Non pensavo sarebbe venuto. O forse volevi che ci seguisse. Cosa? Che motivi avrei per volerlo? Perché pensi che ti serva. E forse è vero. Il fatto è che sono stanca di essere prudente. Se il tesoro è qui, lo troveremo. Altrimenti, beh... Forse è tempo di passare oltre. Ehi. Niente di personale. Ovvio. Ti avviso se trovo qualcosa. Muoviamoci prima che facciano a pezzi il tesoro. Ok, cominciamo a darci dentro. Aspetta. Dici che lei ha ragione? Su cosa? Su Reife il suo volerti qui Finché non guida il gioco, che male c'è? Non importa Di quale nuova ala stavano parlando, secondo te? Deve essere una sala secondaria, perché qui ci siamo solo noi Non arriveremo lassù, a meno che tu non abbia un tappeto elastico. Ah, l'ho lasciato in giardino. Peccato. Davvero un tappeto elastico. Magari. in arrivo. Molte grazie. Accidenti. Bene, ci stiamo avvicinando alla cattedrale. Ma oh, quel che ne resta? Se non sbaglio ci siamo già passati da qui Devo ammetterlo, è molto più complessa di quanto mi aspettassi mm, Già, è vero Ci avranno messo anni a costruirla Non hanno badato a spese per nascondere 400 milioni Il ponte è andato, devo trovare un'altra via Ok, proviamo Ah! Quella cassa pesa più di te. Ok, andata. Qual è il piano? Possiamo agganciare le corde a questa? Ottima idea. <this> Servono i ponti. Non saprei, a me non dispiacerebbe un ponte. Beh, da qui non si passa. Come proseguiamo? Che... Di qua. Ah, guarda, se questo posto non stesse cadendo a pezzi, forse saremmo di nuovo in trappola. Nathan, guarda Tintore. Porca vacca, questa deve essere un'altra prova, ma è franato tutto in mare Bene, immagino che ora la prova sia... come facciamo ad arrivare dall'altra parte? è eh. Il rassicurante dondolo di legno potrebbe fare proprio al camionista. No. Ok, proviamo. Perfetto! Ma... quindi a me non pensi? Giusto, do un'occhiata in giro. Guarda un po' quel marchigine. Sai, cominciamo a pensare. Sta dietro a queste macchine. Tutto bene? Sì, dammi un secondo. trovato un contrappeso per la nostra altalena. Funzionerà. Pesa più di me. Ehi, bel volo. Beh, se i tesori dovessero scarseggiare, potremmo ripiegare sul circo. Non so se ci sono i clown. Eh, no. Non l'hai ancora superato oh, Merda Grazie Un'altra prova superata Ora preferirei un'altra trappola mortale A questo punto spero di essere quasi arrivato Forza Ok, forse hanno un attimo esagerato con le statue Effettivamente perché mai creare decorazioni del genere? Ho complicatissime prove. Oh. Mi abituerò mai. Un'altra croce. No, questa sopra, qualche gioiello. Ehi, hey, hey, ehi, non toccarla. Eh? Perché? Guardala. È l'unico oggetto prezioso qui dentro. Giusto. È un altro test. Avidita? Già. Ho il suo opposto Bene. Allora... Mm, per me sono le monete. monete. Sei sicuro? Eh... Abbastanza Mi basta abbastanza Ok, allora solo una Ah vedi, ovvio Fa che non sia una trappola Riconosci la forma? È il Madagascar. Guarda, questa stella. È Kings Bay. Sì, lo è. Figlia di puttana. Gli piace giocare. Che vuoi dire? Avery, sta giocando con noi. Avrebbe dovuto essere qui. Dov'è quel maledetto tesoro, eh? Intendo Kings Bay, perfetto. E poi? Il Polo Nord. dello spazio. Nathan. Ai uomini retti. Il Paradiso Eterno. Lui. stava reclutando. Chi reclutava? Avery reclutava persone. Reclutava per cosa? Signori, state facendo troppo bacca Posate le armi, lentamente Con te un conto in sospeso Defenestrarmi non ti è bastato? Rafe Rafe, rispondi Sono al cimitero Nadine, sono stati qui Sì, e ora sono qui davanti a me Cosa? Dove sei? Torna alla cattedrale Segui fuori Arrivo subito E per carità aspetta a spararli Allora devi muoverti Kings Bay Sì, tuttavia... Dove a Kings Bay? Ti servirà quella croce per scoprirlo, ma... Solo due persone sanno spiegarti come usano Fammi indovinare, voi due se speri che ci arrivi, Rave, ti servirà molta pazienza <ride> Mi spiace, ragazzi Non sono qui per negoziare Voglio il crocifisso Non è un crocifisso Cosa? Beh, tecnicamente un crocifisso ritrae la croce che... Sai cosa? Lascia perdere <ride> Deve uscire si deve salire! Ok, ci sì, sono. No, no, no! Attenzione! Ehi, Sad! a calci, a pugni e incendiato Sintesi, tiraci fuori da qui. Cecchino! Prova un riparo! Prendeli! Sì, le tue preghiere! Ragazzo, non c'è spazio per atterrare qua su. Ce la fate scendere in acqua? Sì, su a terra. Foto nell'altro arriviamo. Torri, Non fermarti! Ma sempre finire così con te! No! Beh, quasi! Sì! Sì! Sì, assolutamente! Thank mm -hmm. you. Tieni Ci ha mancato poco, eh? eh. Hanno sparato al mio dannato aereo, Nate Sì, stiamo bene, grazie Quanto ci vuole per il Madagascar? Niente tesoro? Non ancora Oh, no, ma che dici, guarda Siamo ricchi <ride> Cazzo Beh, è un inizio E il resto sarebbe in Madagascar Beh, c'era una sala con un'enorme mappa del Madagascar sul pavimento, perciò. sì. Forse si trova lì. Inizia a pensare che sia una perdita di tempo, ragazzo. E il tesoro non è mai stato in Scozia, ok? Mi sfugge il senso di tutto questo perché la croce di San Frisma. Ti ho detto, penso che Avery volesse reclutare uomini. La croce era un invito, le caverne, una specie di. iniziazione. Quindi abbiamo superato l'esame? Complimenti, Victor. Per te, una benda e un pappagallo. Non capisco. Perché tutta questa trafila per scegliere delle persone? Era per proteggersi. Ok, Avery era l'uomo più ricercato del mondo all'epoca. Doveva trovare gente di cui fidarsi per tenere segreto il loro tesoro. In che senso loro tesoro? Sì. Beh, Pensaci un attimo. Thomas Tew era già un pirata di grande successo. Perché mettersi in società insieme ad Avery? Penso che Avery abbia dato le croci solo ai pirati che riteneva ricchi come lui. E se avessero raccolto e nascosto i loro tesori insieme? Al confronto, il carico della Gunsway valeva pochi spiccioli. Esatto. Oh, oh, mica male. Di preciso, in che punto del Madagascar siamo diretti? Kings Bay. Era un vecchio covo di pirati ai tempi di Evelyn. Lo conosco, è un'area estesa. Nulla di più specifico. Beh... La sala della mappa è completamente crollata, perciò... <ride> che hai da ridere? I superstiti delle caverne, le reclute. Cosa portavano con sé una volta usciti? Qui sopra c'è un vulcano. <ride> e c'è un vulcano anche a Kings Bay. Ciò vuol dire che dobbiamo muoverci. Ehi! Ehi, Nate! Ciao, tesoro! Oh, ciao! Avevo provato a chiamarti, stai bene? Sì, certo, perché? Sai, al notiziario hanno detto dell'alluvione... Forse andare in Malesia nella stagione dei monsuoni non è stata una grande idea. Sì, infatti. Già, ci ha complicato un po' le cose, sai. Qualche danno agli strumenti, ma nessuno si è fatto male. L'importante è che stiate bene. Eh, quindi iniziate domani? Ah, è rimandato tutto. Pare che ne avremo ancora per una decina di giorni. Oh, dieci giorni. E che ne diresti se comprassi un biglietto aereo? Uh, no, no, non è il caso Ma tutto bene, sai I ragazzi tendono sempre a stare larghi con i tempi e Sono sicuro che serviranno meno giorni D'accordo Non fare le cose di fretta, sii prudente Sì, certo, come sempre uh, eh, Senti, scusami, devo andare, Jameson mi sta chiamando Ok Ti amo Ti amo anch'io Cosa dicono i satelliti, Victor? Per ora un dannato niente. Ho perso il segnale. Ehi, hey, sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. okay.